Mi chiamo Patricio Remondeghi, vengo dall'Argentina, sono in Italia nel 1990, sono un allenatore un coach di tennis. Sono Tecnico nazionale per la classifica italiana, diciamo per la Federazione Italiana, oltre che maestro e allenatore per l'Associazione la, eh, Argentina di Tennis, ho fatto il corso di coach in Accademia dei Nick Bolettieri e, e lavoro qua alla Ravena Tennis Academy, sono il direttore. E ho lavorato con diversi giocatori, tra cui il sorelle Serresanetti Sanetti, eh, per 10 una 10 anni, l'altra 7 anni e poi Igor Gaudi, ho lavorato con Giorgio Calimberti, con Stefano Galvani e Anastasia Grimasca, attualmente con Nerman Fatic, e Nefisa Berberovic e poi altri ragazzi. Allora La prima cosa che ti chiedo è noi nel programma, quando in questo programma, raccontiamo un po' l'evoluzione dello sport, noi abbiamo già fatto una puntata con te, però in quell'occasione tu ci hai raccontato un po' come sono cambiati i movimenti. Uh, quello che invece vogliamo fare questa volta è un po' una cosa diversa, cioè è cambiato sì il tennis, è cambiato il movimento, ma soprattutto sono cambiati gli allenamenti, quindi eh, tu hai, eh, in, posso dire, creato un, o migliorato eh, un tipo di allenamento, intendo quello, eh, è una cosa che tu hai appreso da altri ma hai migliorato o è una cosa dura. Il tennis è... A evoluto, quindi di conseguenza sono cambiati gli allenamenti e è cambiato il modo di intraprendere il tennis, dove adesso è più che tutto la ricerca di togliere il tempo all'avversario, la cosa che è diventata determinante. Questa evoluzione è iniziata con Andrea Agassi e poi è diventata a livelli esasperata con Nova Jokovic, dove l'obiettivo è cercare di prendere la palla quando sale e tagliare il campo per giocare il più possibilmente dentro il campo. Questo accorcia il tempo e accorciando i tempi dell'avversario... Crea degli spazi liberi più facilmente nel campo dell'avversario di poter sfruttare. Questa è l'evoluzione che ha fatto il tennis. Eh, noi questo Abbiamo creato un sistema per i ragazzi, io ho creato un sistema su un'idea, leggendo un libro di Agam Bernardini che si chiama Lo e l'arte del tennis, avevo trovato un esercizio, ho sviluppato questo esercizio e ho iniziato a creare il semaforo che è un, una cosa risaputa di come giocare le situazioni del campo, difesa costruzione, pressione e attacco. Eh, su questa idea poi abbiamo sviluppato tutta questa idea, quindi eh, nel senso in che parte dovrei giocare della palla, dovrei colpire la palla in funzione della zona che mi trovo del campo, a che altezza dovrei giocare, dove dovrei giocare e perché. Eh, e poi per ultimo abbiamo creato una divisa, questa che vedete, me, una divisa per eh, quando si fa il classico esercizio che il maestro sta alla rete, che io chiamo Muro Spagnolo, il famoso esercizio che è venuto fuori con il grande Pato Alvarez che ha creato tutto il tennis spagnolo, e noi abbiamo cercato di fare in maniera un pochino più visiva e più chiara per far capire al giocatore in funzione della zona del campo in che zona mi doveva arrivare. In che zona dovevo io fare la voletta e quindi questo è quello che abbiamo sviluppato. I ragazzi, per i ragazzi è più facile apprendere questo tipo di allenamento piuttosto perché prima mi spiegavi che eh, ad esempio era già, a, era già presente questo tipo di mentalità, cioè colpire in difesa, quindi la parte rossa, cioè cercare di tenere la palla più alta, più, più bassa, a seconda del, dello sviluppo del gioco però per, tu hai sviluppato questo, eh, diciamo, eh, questa divisa a colori eh, Bravo, poi tutto lo, giusto, lo, lo sviluppo per aiutare i ragazzi, Bravo. corretto? Giusto, perché soprattutto quando i ragazzi sono giovani eh, tutti i messaggi che arrivano attraverso la scuola eh, sono tutti messaggi visivi e uditivi. Eh, Mano a mano che crescono è il messaggio più importante, la caratteristica più importante. Il canale, diciamo ancora per esprimermi meglio: il canale più importante dove i giocatori imparano è quasi sempre il canale cenestesico. Ma questo succede normalmente dopo i 15-16 anni. All'inizio il canale cenestesico, che sarebbe il canale delle sensazioni, è un canale per i ragazzi, tra virgolette, sconosciuto. Perché nella nostra educazione, nella scuola, tutto, tutto eh, impariamo attraverso gli occhi e le orecchie, quindi sentendo e vedendo eh, questi esercizi, questo che abbiamo creato noi è prevalentemente visivo, okay? però è molto, molto chiaro, è molto facile da capire e eh, molto facile anche da impararlo, Perché è un messaggio ben, ben, ben chiaro potrebbe essere che il successo di questo tuo metodo di insegnamento che è dettato anche dal fatto che in qualche maniera c'è un'evoluzione anche nell'apprendimento dei ragazzi cioè, i ragazzi oggi hanno bisogno, guardano molti video quindi un aspetto eh, diciamo non di video ma di visivo cioè io lo è, vedo, è, lo, è, è impattante eh, tu mi dici rosso, io non devo ragionare a rosso spalle rosso lo vedo lì, eh, arancione, non devo ragionare ok, devo eh, arrivare pancia e lì no? Quindi è immediato. Potrebbe sì, essere? Sicuramente sì, sicuramente sì. Ragazzi come hai detto te adesso sono molto molto visivi perché sono, eh, lo facciamo tutto, lo facciamo anche noi, siamo tante aree nel telefono e quindi è diventato tutto molto più visivo e quindi è un messaggio molto più immediato è, è, molto, facile, è molto facile imparare, molto chiaro. Ah. C'è appunto per questa cosa, secondo te è più semplice per i ragazzi più piccoli piuttosto per quelli più grandi questo tipo di allenamento? No, è semplice più o meno per tutti, secondo me sono eh, nel nostro lavoro noi richiediamo creare degli abiti, okay? quindi il punto sta a creare degli abiti, io questo lo dobbiamo fare fino a che un certo punto ho creato l'abito e questo vado in automatico, perché in tennis gioca in automatico, a alto livello giochi in automatico, per io giocare in automatico devo creare nell'allenamento l'abito giusto, attraverso all'inizio attraverso un ragionamento, quindi all'inizio non è in automatico, però io lo devo fare tantissime volte fino a che vado in automatico e in partita questo non lo devo nemmeno pensare, parte in automatico. Okay. La cosa che mi ha sorpreso moltissimo? Poi magari dopo ci portate, ci andremo lì al quarto giorno perché tu hai preparato con ragazzo per il quale spieghi nel dettaglio la parte, chiamiamola teorica, e poi abbiamo visto eh, la parte pratica. Però nella parte pratica, un, un giorno mi ha veramente sorpreso l'allenamento che tu hai fatto fare perché avevi stringo una corda e i ragazzi giocavano sopra molto più alto rispetto alla rete. Quello era legato, ovviamente, a questo tipo di, di esercizio. Addirittura c'era un esercizio che loro dovevano scegliere, non è che dovevano giocare sempre sopra, perché la corda era montata a questa altezza qua, quindi loro quando erano fuori erano in una zona arancione e rossa, quando erano dentro al contrario, dovevano cercare di passare e o giallo o verde, quindi dovevano passare sotto la corda. Okay. Eh, a questo punto ti chiedo però di eh, entrare un pochettino nel dettaglio, cioè rosso, arancione, giallo e verde, okay. eh, perché lo ricollego alle immagini che abbiamo fatto stamattina con i due tuoi ragazzi. Okay. Più. Allora, e, i colori sono fatti, è un semaforo come spiegavo prima, dove eh, la costruzione del giocatore si fa, secondo il mio parere, come una squadra di calcio, una squadra di calcio normalmente... Normalmente la squadra che vince lo scudetto è la squadra che prende meno gol. Quindi, tutto, ogni allenatore normalmente inizia costruendo la squadra della difesa e poi inizi a costruire tutto il resto. E nel tennis, secondo il mio parere, succede uguale: anche se il tennis adesso è diventato molto aggressivo, ma i ragazzi di adesso vogliono tutto in maniera più immediata e odiano la difesa la costruzione non hanno la pazienza di farla e vogliono subito il vincente e quasi sempre i due colori che loro conoscono è la difesa quando proprio è così evidente che non posso fare altro o l'attacco, non conoscono né la parte arancione che è la costruzione né la parte gialla che è ancora più predominante, che è quello che Danilo Pissorno chiama la zona di creatività o di opportunità o che io chiamo di pressione. Okay? E nel tennis di alto livello eh, gli errori più alti tra vincenti, il punto può finire in tre modi, winner, vincente, errore forzato vuol dire che l'opponente mi forza l'errore, mi costringe l'errore o errore gratuito. A livello di bassi, L'errore più alto e l'errore gratuito è molto più alto che le altre due componenti. A livello alto, la componente più importante è l'errore forzato, è quella che fa la differenza più di tutto. Okay? Questo perché? perché i giocatori conoscono molto bene la zona arancione e la zona gialla. La zona gialla tra i ragazzi non esiste, vuol dire che quando loro vengono dentro il campo vogliono subito fare il vincente. Invece che crearsi l'opportunità di giocare in uno. Non in un colpo, sino in due-tre colpi, quindi mettere una palla più angolata che l'altro arriva male e costringua l'errore o che mi accorcia per fare successivamente il vincente o scendere a rete. Okay? Questa è una zona tra i ragazzi un po' sconosciuta, che si rifiutano un po' di fare e che diventa fondamentale. Tanto è così che loro cercando solo il vincente, conoscendo questi due colori, cercano il verde in situazioni che non sono, che sono già legoso e dopo per quello che al basso livello gli errori gratuiti sono così alti, invece tra i professionisti quando la palla è facile non cercano il verde perché il giovane cosa fa? O fa un vincente, ma è raro che succede, o fa tantissimi gratuiti, loro invece cercano di giocare in due colpi e aumentano molto di più gli errori forzati dell'avversario e diminuiscono gli errori perché giocano questa palla con un pochino più di margine. Uh, mi è fatto venire in mente una cosa perché un po' di tempo fa ne stavo forse parlando con, con un istruttore di, di tennis e lui infatti mi raccontava questa cosa, dice il, il, il problema principale nel tennis e eh, nonostante ovviamente si parlava di evoluzione, di come era cambiato e via dicendo che mi diceva, perché era un vecchio tennista, quindi mi, mi spiegava noi eh, nella nostra testa c'era anche il palleggio molto prolungato prima di cercare di eh, affondare il, il colpo per cercare di mettere in difficoltà la cosa che era più, quasi uno studiarsi sui primi due o tre colpi e poi al quarto quarto, quinto colpo andare a cercare oggi dice che i ragazzi tendono a tirare la prima palla come se dovessero chiudere direttamente subito questo è, questo è il problema dell'educazione, c'è l'immediatezza su tutto, voglio una cosa, vado sul telefono, prendo internet e me la fa arrivare a casa in un secondo, tutto è diventato immediato e quindi i ragazzi non hanno, hanno perso la pazienza perché non, non c'è più bisogno di pazienza per niente, c'è l'immediatezza e loro portano questo concetto nel tennis. Ma ti posso fare una domanda che esula un po' da questo contesto, però secondo me si, si, si ricollega. Allora, eh, Stavo dicendo, eh, la cosa che stupisce è che negli ultimi vent'anni i giocatori, quelli veramente potenti, veramente al top di gamma, sono ancora quelli che c'erano vent'anni fa, certo. mentre i giovani comunque, nonostante siano dei buoni giocatori, fanno fatica. Secondo te perché Perché è, è ricollegabile e, a quel periodo? E' territorio? per questo, allora, succede questo che i grandi campioni sono ancora a dettare legge? Perché? Perché hanno tra virgolette, questa vecchia scuola, sono arrivati tutti attraverso soprattutto eh, una scuola di lotta, di sofferenza, eh, tra, virgolette, tra virgolette, però eh, giocatori che sono abituati a lottare il punto che sanno vincere quando le situazioni non sono ottimali, riescono comunque in situazione non ottima a avere un livello molto alto. Questo è legato secondo me anche all'educazione, nel senso che adesso i ragazzi adesso sono tra un pochino più capricciosi, quando le cose non vanno bene preferiscono lasciare stare, e questo nelle nuove generazioni succede, non riescono a trovare continuità, perché trovare, per trovare la continuità che hanno questi grandissimi campioni, bisogna imparare a vincere quando le giornate non vanno bene, e più che Rafa Nadal è il più grande maestro, anche Nova Yoga, di vincere quando le giornate non vanno bene. E questo nei giovani di adesso diventa difficile, sono molto bravi quando tutto va bene, ma come diceva Andrea Agassi, in un anno sono cinque giornate che tutto è perfetto, tutto il resto devi convivere con te stesso e lì devi riuscire a tirare fuori un livello comunque accettabile che ti permette di vincere le partite. Allora, tornando al, al dettaglio, che mi hai detto proprio questa cosa che secondo me potrebbe essere molto interessante, perché mi è venire in mente che Djokovic, per esempio, spesso i volettieri giocano in recupero per poi cominciare a costruire il suo gioco. No? Cioè, nel senso che non... Sono dei grandi difensori. Nadal e Djokovic sono dei migliori difensori del mondo, quindi sono in grado di capovolgere le situazioni, ma anche i giocatori adesso moderni. Sì, ma lo stesso Alcaraz è un giocatore completo, sono in grado di giocare in qualsiasi tipo di superficie, ma sono in grado di giocare in qualsiasi tipo di situazione, Alcaraz è in grado di difendersi e passare da una situazione di difesa a giocare anche in attacco, i ragazzi adesso sono propensi all'attacco all'immediato, ma spesso mancano le basi, quindi quando sono in giornata, che sono padroni del gioco e che sono loro a dettare il gioco, Va tutto molto bene. Quando la giornata va meno bene e quindi subisco un po' il gioco, non sono in grado di tirare fuori la partita allo stesso. Allora, qua ci è spiegato bene quello che abbiamo parlato prima, okay. le quattro situazioni di gioco, il famoso semaforo da cui partiamo. Della, vedete, questo circolo centrale sarebbe la zona di costruzione. Okay. Questa è la zona rossa dove fuori dalla zona di costruzione, quando io mi inizio a allontanare dal centro, ho bisogno di più tempo per recuperare questo spazio, a quel punto vado in difesa. E in difesa qua dice che ci vogliono almeno sopra i quattro colpi. Quando sono in difesa, l'obiettivo qual è? Giocare verso il centro con profondità. Perché con profondità? Perché io cerco di una situazione di difesa, mandare all'altro giocatore anche lui in difesa. Okay. Se io gioco, quindi Ok. la priorità tattica è la profondità perché gioco verso il centro? è ovvio che se io giocassi negli angoli sarebbe migliore ma in una situazione di precario equilibrio diventa difficile quindi io cercando l'angolo potrei tirarla la pala fuori giocando al centro diventa un pochino più facile magari se è sbaglio posso andare nell'angolo e allo stesso, tempo, allo stesso tempo che cosa succede? do anche meno angoli, perché se la palla mi viene corta ma è centrale, le angolazioni che do sono inferiori a che se io la palla va angolata e è corta, okay? Dopo questa situazione c'è la situazione di costruzione dove ci sono almeno tre colpi, costruzione vuol dire io mi devo costruire il gioco per fare in modo di arrivare alla zona gialla, ok? Come mi costruisco il gioco? Giocando profondo e come spiegavo prima, cambiando gli angoli, perché se lui arriva male in questa situazione anche lui cercherà la difesa centrale e io ho il controllo del centro del campo, come ci hai spiegato qua. Se io muovo la palla, lui arriva di nuovo fuori equilibrio e probabilmente mi dà la palla sempre in questa zona e io ho il controllo del centro del campo. Se invece i ragazzi le piace moltissimo il contrapiede, se io gioco qua e l'altro arriva male e la palla me la dà al centro, se io ripeto l'angolo, lui già arriva meno male, a quel punto trova l'angolo e vado io in difesa. Quindi quando io... Sono al centro del campo, per me la priorità è, uno, come ci ho spiegato qua, questa è la zona del rovescio, della linea bianca in giù e la zona del diritto, quindi cercare di giocare con il diritto. Primo, secondo, muovere la palla, fare spostare l'altro, perché per far che l'altro accorta a quel punto vengo nella zona creativa o di opportunità o che io chiamo pressione, che sono due colpi e queste due situazioni, come dicevo prima, sono per i ragazzi sconosciute. Quando sei con diritto al centro non devi mai ripetere lo stesso angolo, cambi, dai. Quando sei con diritto al centro non devo mai ripetere lo stesso angolo. Vai. Ehi, ai, ora. Ok, la situazione è gialla, a quel punto cambia la priorità? Non è più come prima la profondità, prima era centrale e poi più con angolazione, sino qua la priorità è l'angolazione, la quindi inizio a giocare gli angoli corti, quello che noi chiamiamo la mezzaluna. Questo cosa succede? Gli angoli corti fanno che io apra il campo, a quel punto non faccio più uscire la palla come prima sulla linea da fondo campo, faccio uscire la palla sulla linea laterale. Questo manda l'avversario fuori del campo e me lascia gli spazi liberi. Via! L'alancione! rosso, non è arancione, vai! Giallo, bravo, vai, vai! Vieni Gianlo. dentro! Bene, veloce! Hop. Rosso! Rosso, brava! Vai, vieni veloce! Gloria. Bene, ottimo! Vai! Rosso! Bene, vai! Via veloce! Mando! Brava, vai! Arrete! Rossa. Via! Bravo! Eh. Okay. ok? Dopo questa palla, come dicevo prima, è quella che mi procura gli errori forzati, è la palla più importante nel tennis di adesso. Questo che cosa comporta? Questo comporta questo che è molto molto interessante, che spesso i ragazzi non conoscono. È dove devo entrare la palla? Perché nel tennis di prima, che si giocava a palleggiare, si entrava prevalentemente da sotto. Noi colpivamo, tagliamo le corde anche al centro della racchetta, proprio in centro. Adesso i giocatori moderni difficilmente tagliano le corde al centro della racchetta, tagliano quasi sempre in punta perché? Perché la palla la prendono o gialla o verde e iniziano a colpire più in punta, cambia l'entrata sulla palla. Ok? Quindi quando io gioco giallo, prima come dicevo prima, la palla stretta, si giocava anche prima, ma si giocava entrando da sotto, adesso invece si entra da sotto e quello che è importante è che quando voglio giocare sugli angoli devo capire che la palla la devo colpire sul lato. Questo ha cambiato anche la tecnica, in che modo? Prima, quando si entrava da sotto, erano chiaro che i finali erano in questo modo, che vanno molto bene per la palla rosa e per la palla arancione, ma quando inizia a essere giallo, e verde e il finale è più di questo tipo. Poi e' per parte, quello che tu dici che hai cambiato la tecnica, perché quando noi giocavamo, prendevamo la palla da sotto e la palla è finita. Adesso non la prendono più da sotto, quindi la palla la prendono quando sale. Quindi io prendendo la palla quando sale, se la palla sta salendo, io entro così, la palla va fuori. Quindi come la palla sta salendo, l'unico modo perché la palla vada da è che io abbia la racchetta in questo modo. Quindi vuol dire che io la, la, la prendo giallo o la prendo verde. Ma cambia ad esempio l'impugnatura? L'impugnatura cambiano, però lo fa Federer che usa una ister e lo fa potrebbe essere Jokovic che usa una semiwester, quindi a volte le impugnature non dovresti esasperarle. L'ideale adesso l'impugnatura più usata è una domanda giustissima la tua, l'impugnatura più usata adesso è la semi semiwester, che è una via di mezzo tra la Inster che si usava è quello che potrebbe essere una Western, una semi-Western, una, una giusta via di mezzo e ti agevola in questo tipo, perché è chiaro che se io gioco con Continental faccio fatica a, a poter entrare di sopra. Io preferisco non cambiare l'impugnatura e costringerti che tu prenda la palla quando sale, automaticamente tu l'impugnatura la cambi da solo, okay. diventa molto più semplice, perché quando io faccio pensare a uno l'impugnatura dopo diventa il movimento si inceppa. Invece tu il movimento non ci pensi, io ti chiedo una cosa e tu aggiusti l'impugnatura per poterlo fare. mi sembra tutto perfetto? Eh, infatti, dai, chiaro. Tutto molto semplice. Io ti, ti ringrazio tantissimo. Eh, te ringrazio io, te, no, te ringrazio ti ringrazio io, ti ringrazio a te. per questa situazione che secondo me è molto molto bella e <ride> ci, ci vediamo in televisione. Va bene, grazie, grazie a voi, grazie a voi. E spero che sia utile per qualcuno. A noi è abbastanza utile poi come dicevo prima se tratta di creare queste giuste abitudini nei ragazzi e che questo diventi automatico e che loro non ci devono pensare come fanno i grandi campioni. Eh, ti faccio un'ultima domanda che però è più... Eh... Quando iniziano le lezioni qui al Giovanni, cioè la stagione, quando, no, quando stagione? Allora, la stagione da noi non inizia, inizia e fanno non fanno finisce fanno. perché come tu ben sai eh, facciamo tutto l'anno. Adesso inizia il periodo invernale, inizia del, la settimana prossima il 12 eh, e con l'inizio della scuola si inizia il periodo invernale. Eh, e il periodo estivo per noi è molto importante, quel periodo che è quasi più importante perché in quei tre mesi appena finisce la scuola fino a che inizia noi cerchiamo di fare che questi tre mesi diventano sei mesi perché raddoppiamo gli allenamenti e con tre mesi facciamo gli allenamenti che faremo in inverno in sei mesi. Perfetto.